esistono due processi di globalizzazione strettamente correlati quello economico e quello ambientale quello economico ha generato nel corso del tempo crescita economica ma la crescita economica ha anche influenzato generato a sua volta degrado ambientale sia locale che globale e questo ci porta proprio al secondo processo di globalizzazione in corso una globalizzazione dei problemi ambientali il cui esempio principale direi è il cambiamento climatico. I dati mostrano una forte interdipendenza tra i due processi, ma c'è anche un terzo fenomeno di globalizzazione, quello degli strumenti di politica ambientale, come i sistemi di emission trading, che rappresentano la nuova frontiera, forse la frontiera per il futuro, degli interventi per limitare i cambiamenti climatici mantenendo la crescita economica.